Ciao ragazzi, oggi vlog, non posso urlare perché ci sono persone, spero che si senta qualcosa, mi riprendo volontariamente così per non spoilerarvi da cosa sarò vestito, e niente, ci vediamo a Lucca dove... Bye. Ciao a tutti, sono alla stazione di Luca, questa giornata di Luca Comics è finita, per me è stato molto divertente, spero che si senta qualcosa anche se non ne sono molto sicuro, comunque vediamo in editing, adesso in perfetto stile Harry Potter chiudiamo il video, ciao a tutti! No.